Ciao a tutti, oggi prepareremo le farfalle al salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, pasta di tipo farfalle, salmone affumicato tagliato a pezzetti, panna da cucina bimbi, burro, brandy, sale, pepe, prezzemolo tritato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. il salmone chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti 100 gradi antiorario velocità soft adesso aggiungiamo il brandy Sedazioniamo il bimbi per un minuto, 100 ⁇ gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungiamo la panna, pizzico di sale il pepe chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti 100 gradi antiorario velocità soft mettere la salsa da parte in una ciotola senza lavare il boccale mettiamo nel boccale l'acqua, il sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e portiamo a bollizione per 7 minuti, 100 gradi velocità soft versiamo adesso la pasta mescoliamo un attimo con la spatola chiudiamo con il coperchio il misurino e cuociamo per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Scolare la pasta e condirla con la salsa al salmone. Spolverizziamo del prezzemolo tritato farfalle al salmone. Grazie e alla prossima ricetta!